stai trasmettendo dal vivo salve cara amiche e cari amici spero che tutte e tutti voi stiate bene in questi in questi giorni spero che l'audio mi trovo filmando con una vecchia web camera del 99 una logitech forse posterò una fotografia su, su instagram una fotografia di questa vecchia camera vediamo se c'è l'audio perché molte volte anche questo audio analogico a uh, vediamo un po non devo andare Grazie di tutti i vostri commentari. Io speravo di, di avere molto pubblico. Vediamo un po'. Ah, si sente? perché così vedo anche come come sto messo come sto inquadrato come vedete c'è un, un delay salvo l'episodio ecco qua adesso tolgo l'audio peccato che, che si vede così male il video ma dicevo faccio questo live di notte e perché non è vero devo guardare la camera che poi era fatta per stare sullo schermo e non sotto lo schermo come adesso ma vabbè è già tanto che mi riprendo perché col cellulare questo è uscito nel 2014 mia madre me lo ha regalato eh, natale 2015 anche per il compleanno 2016 che io sono nato il 26 gennaio e non lo, per fare le dirette con quello si surriscalda come una padella per quello che mi è durato tanto perché l'ho usato poco questo nokia asha 302 è il, il cellulare col quale mi filmo di più che ho regalato a mia madre per Natale 2013. Poi andate a guardare i tutorial che ho fatto. Prima dal 2010 al 2013, ho fatto video con questo Samsung Galaxy Yung 53 60. Che poi mi si è rotto il 2016. E rispondendo a una domanda della nostra cara amica Eleonora Moccio riguardo ai piccioni che poi il mio ultimo video in effetti come mi ha detto il nostro amico caro amico che adesso sto leggendo i commenti eh, non sono dei piccioni infatti uno, una voce nel video dice che proprio vediamo un po ah, ah, ah, ah, ah, ah, quando cerco qualcosa hanno fatto il nuovo formato per eh, personal computer di, eh, di il nuovo formato ecco dazza barbacani il nuovo formato di studio e anche il tutto il resto viene male però eh, dazza barbacani mi ha detto ma perché metti piccioni nel, eh, nel video nel titolo del tuo ultimo video sono delle tortorelle o delle tortore eh, perché non ho trovato una traduzione in tutti gli idiomi e Allora per mettere un titolo multilingue eh, eh, ho dovuto mettere piccioni perché se no in molti idiomi eh, lo traduceva in inglese. Sembra che eh, torture, o come sia in inglese, no, non c'è. Ma adesso voglio rispondere a Eleonora Moccio. Complimenti, come hai fatto a riprenderli così da vicino? naturalmente quanti non sapranno della conversazione della quale sto parlando si domanderanno ma che cosa ha ripreso così da vicino ecco che qua vengo in aiuto mettendovi il link del video in questione vediamo se parte ecco qua li troverete eh, di cosa sto parlando ebbene e l'onora mocio ecco io avevo questa quando ho fatto quel video che poi non molto tempo fa e come potrai notare vediamo di mettergli la batteria io sto con la tecnologia arretrata proprio. Potrei stare filmandomi con una filmatrice degli anni '70 e avere una Commodore 64 per computer. Adesso neanche si accende perché si è scaricata la batteria. Ma facevo così, si accendeva e il monitor rimaneva oscuro, nero però collegando con un cavo qua al televisore video stereo destro e stereo sinistro eh, si riesce a utilizzare il televisore come monitor altrimenti ti in giro a filmare a fare zoom e non sai quello che quello che sta filmando è già difficile con questa che quando scilla la mano trema tutto filmare che ti puoi immaginare peccato se voi mi vorreste aiutare dovreste cercare di distribuire i miei video soprattutto quelli più visti in modo che io possa recuperare la monetizzazione dei miei video poi contavo contavo c'è uno spettatore due spettatori incredibile io di solito non attiro così tanta gente. Allora. Io ultimamente ho fatto pochi video e me ne scuso però ho visto che in questo modo li vedono di più perché è inutile fare due o tre quattro video alla settimana come una volta facevo e raggiungere le al mese le 50 visualizzazioni preferisco dare del tempo a chi mi segue perché mi possa seguire quindi che siano 200 persone a guardare i video altrimenti ne sforno 14 la settimana e chi li guarda per esempio due settimane fa ho fatto un video che è un video che avevo girato tempo prima in due parti e lo hanno visto 125 volte poi eh, un giorno fa circa l'uccello rapace anzi no eh, due settimane fa Adesso mi indica due settimane, non so perché eh, qua i dati YouTube li dà così. Due settimane fa, stamattina indicava una settimana fa, due settimane fa ho fatto questo video che ho messo il link giocando col mio cane. Poi un giorno fa, uccello rapace e 20 ore fa... Piccioni, che poi in realtà sono tortorelle ma se voi andate a vedere eh, nel titolo io ho pubblicato il titolo così apposta perché mi dà una traduzione migliore ne... vediamo un po tanto faccio questo questo video così ecco vedete come che ho potuto mettere il titolo in molti idiomi differenti oltre l'italiano pure con l'uccellino perché Tortorelle Tortore eh, vediamo un po' Tour del Dove in Indonesia Beh, forse cambierò il titolo. Vediamo un po' Sì, mi sembra tortorelle no ma tortore, tortore tortore mi piglia allora prima o poi lo cambierò il titolo sì perché se, se mi accetta tortore io mettevo tortorelle eh, vediamo un po eh, certo farà fatica di, di tradurre di nuovo via eh, tena vita cingai sì sì allora eh, che no, non tortorelle mi sembra che tortore tortorelle tours lo mette in inglese no non c'è torto eh, perché sarebbe come tortore invece tortore invece non le devo mettere col diminutivo allora me lo traduce tortorella no non accetta tortorella per quello che non riuscivo a tradurre tortore e sì perché ci sarà la tortorella la tortorella la tortorella e dicevo non voglio fare un video di, di tanto tempo ma samantha Sant'Enchan, dove lavori e eh, non lavoro? Tu lavori? Eh, da quanto tempo che non ti vedo? Eh, eh, vorrei che tu guardassi e commentassi i miei ultimi video, e così aiuteresti il mio canale a crescere. Eh, e poi eh, dove lavori? Ma tu mi conosci. Mi raccomando, prenditi cura di te, stai attenta al coronavirus, al Covid-19, non uscire di casa, esci solo se strettamente indispensabile. Io adesso non esco, sto in quarantena e quindi non, non lavoro non so come fare a lavorare virtualmente per me il lavoro virtuale è sempre stato un lavoro onesto però però non, non ho dei contatti come per lavorare virtualmente che lavori hai fatto nella tua vita beh ho lavoricchiato ho lavoricchiato come spiegavo in altri live o in altri video e avevo degli amici che ci avevano un fast food eh, hai visto la, la, la rotonda di casal palocco dove c'è il drive in ebbene lì c'era un centro commerciale eh, lì di fronte al drive in eh, che c'era anche la stazione di servizio eh, del carburante e quindi dalla parte di dietro c'era ma io ti sto parlando degli anni '80-90, un fast food che non era il coso, quello lì del, del, del simbolo de, delle due montagne dorate. E tanto è vero che io sono dovuto andare in ciglia e non è vero, e sono dovuto andare in ciglia a una delegazione. Per farmi i vaccini per poter stare in un luogo dove si maneggia il cibo a scopo commerciale e poi se ne fece poco nulla perché andai lì in collaborazione gratuita, ma ci andai uno, o due giorni, e non avevano disponibilità di prendermi in prova. Queste cose qua e poi niente, ho sempre cercato, ma non ho mai trovato poi passano gli anni mm, vabbè io non voglio essere indiscreto ma ti vorrei chiedere dove lavori ma non, se tu non me, lo, non me lo vuoi dire e poi eh, vorrei sapere come sta il nostro mario circello perché sono già già giorni anzi mesi se non settimane che non so nulla di lui io mi ricordo che era il re degli hangout e la sua figlia la principessa degli hangout però adesso che non si può più fare hangout perché non c'è google plus sono delle persone che continuano a fare hangout e io non ho capito come si fa hangout anche se credo che google abbia intenzione di portare tutto sul cellulare perché ha cambiato la grafica di youtube sul web perché ha cambiato youtube studio perché sta cambiando un mucchio di cose per cui adesso tutti quelli che si maneggiano meglio con il cellulare si trovano bene pure sul computer stanno uniformando tutto invece quelli che si trovavano meglio nella forma classica come dice lo stesso youtube si troveranno sempre peggio per fortuna che io sono riuscito a, a cominciare questa live poi sono contento che siete in tre a seguirmi hai capito e vorrei dargli un argomento a questa a questa live eh, che viene così sfocata e male perché la sto facendo con una web camera del 99 pensate un po voi una web del 99 poi ecco e va in ritardo io non so mai come collocarmi perché c'è un, un, un, una zampa quella camera sembra il logo di star trek no eh, dell'enterprise a forma di triangolo con un buco e una logitech vecchia allora vedi eh, non mi filma proprio frontale perché dovrebbe stare sopra il monitor e invece no a ah, che bello siete tre persone qua mi filma per intero ma ah, ecco perché adesso sistemo un po'. siete tre persone però non mi fate domande e non è giusto a tuo padre il virus è naturale ho creato a tuo parere a ah, cioè gli occhiali da cambiare pensa con questa cosa del virus già io sono pigro dovevo andare dall'oculista e ciò questi che sono occhiali vecchi del 2012 Ogni Tanto perché mi ci si, mi, ci mi, mi era venuto non so, mi distraevo, mi ci sedevo sopra. Ho rotto gli occhiali qua alla stanga e poi gli ho, ho rotto questi altri occhiali che sono quelli nuovi, fatti nel 17. Mi sembra bifocali, ma subito dopo che li ho fatto a, hanno iniziato a andare male. Forse perché me li hanno fatto troppo forti. Infatti, adesso vanno bene. Questi che sono più deboli, eh, a tuo parere. Il virus è naturale o creato, e non lo so perché se è creato, non te lo vengono a dire. Se invece è, è naturale, eh, c'è molta confusione. Eh, so solo che bisogna stare il più riguardati possibile eh, oggi. Sono andato in farmacia. Io ho questa mascherina, c'è un delay che io vedo nello schermo quando me ne sono andato a prenderla, c'è come 30 secondi di ritardo e quindi sono uscito con questa mascherina. Oggi, per la prima volta dopo dopo che è iniziata la quarantena non so neanche io da quanto tempo non uscivo di casa mi è sembrato di, di, di aver fatto un viaggio di stare all'estero erano decenni che non facevo vacanze all'estero mi è sembrato di stare in un altro paese le strade vuote la gente molto prudente distante non sembrava di stare in italia sembrava veramente di stare non so all'estero c'è chi sostiene che il virus non esista sì è interessante come tesi peccato che la gente muoia sul serio allora sono uscita con questa mascherina che poi ho lavato e tutti con la mascherina è presente il giorno il, il, il film il giorno dopo, no? Che tutti escono i sopravviventi trovano tutto deserto. Eh, e poi hanno fatto dei documentari, il, il pianeta senza gli esseri umani come sarebbe. Ora io dico io dico a mascherina adesso ho capito perché la gente se la bassa e se la mette così che così non funziona la mascherina così non funziona ma questo modello di mascherina ti va negli occhi ti va ti va negli occhi bisognerebbe avere anche protettori e poi se ti metti gli occhiali se ti metti gli occhiali guarda ciao i lemuri se ti metti gli occhiali magari ti salvi un po a che ti vadi negli occhi ma oggi sono uscito così i due lemuri in farmacia dopo che non uscivo da quando è iniziata la quarantena anzi da prima io è ancora umida la mascherina perché l'ho lavata io da due o quattro settimane prima della quarantena che non, non uscivo quindi per me è stato come andare in un pianeta sconosciuto strade deserte eh, non so se vai al centro di roma da casal palocco ci metti eh, ci metti lì un 5 minuti 10 invece di 45 minuti sì, eh, se fanno il vaccino io lo faccio il vaccino. Come va, eh, va bene, caro Lemuri? I due Lemuri. Sì, gli occhiali mi si appannano, infatti, quando metto la mascherina. Bisognerebbe mettere io, ciò ma non sono uscito un protettore proprio di quelli che si utilizzano integrali per mettere il pesticida nelle piante. E io l'avevo comprato nuovo perché soprattutto a mia madre che fa giardinaggio eh, mette nelle mazzette il veleno eh, però non sono, us sono uscito con gli occhiali normali me lo sono scordato ma col caldo con eh, gli occhiali quelli tipo da nuotare sott'acqua però per poi per, che, che pu traspirare perché eh, hanno delle valvole perché sono fatti per gli, come insetticida non so e con la mascherina che ti fanno appannare addirittura gli occhiali normali posso capire che la gente eh, tu mi chiedevi samantha c'è chi sostiene che il virus non esista psicologica psicologicamente c'è eh, quella che si conosce come la sindrome da rimozione, cioè di tanto aver paura di una cosa, di tanto aver paura, poi quella cosa non ci fa più paura, anzi, pensiamo in termini ottimistici: e eh, vabbè, se dobbiamo morire, moriamo, oppure come rimanere un bunker, in un bunker. Mesi e poi diciamo la guerra non c'è, bisogna uscire, tutto un'invenzione, in un complotto. Eh, viene un aereo, tra, tratta cimitraglia e la sindrome anche da Stoccolma: tanto stare con i sequestratori che fanno parte della tua vita. Poi e addirittura ne sposi la causa. Così in Stoccolma, gli ostaggi di sequestratori. Furono uccisi dopo che ne presero le parti i sequestrati. In un libro di Lovecraft, The Temple, il Tempio, cioè un libro, in un racconto di Lovecraft molto corto, io ti invito a leggerlo. The Temple, il Tempio, e si tratta che l'equipaggio di uno buot tedesco della prima guerra mondiale si trova in difficoltà e inizia un suo inesorabile discenso verso eh, discenso dissen discenso un suo inesora eh, un inesorabile abissamento verso i fondali marini l'equipaggio a un certo punto impazzisce e preferire andare verso morte sicura eh, piuttosto che rimanere intrappolati in quella tomba subacquea che è il sottomarino, l'ubot della prima guerra mondiale. Perché tanto sarebbero morti anche a rimanere dentro il sottomarino. Il, il racconto si chiama Il Tempio, vediamo se lo riesco a trovare. Ah, addirittura ce l'hai in pdf guarda c'è in wikipedia il tempio che dice che questo racconto c'ha una vena ironica qua. Quindi leggiti questo Adesso non ti posso mettere il link. Vediamo hello there friends thank you for the like eh. hi my friend hi il tema la trama il racconto scritto in forma di ultimo resoconto lasciato il 20 agosto 1917 dal conte carl Heinrich von alberg Ehrenstein ufficiale comandante del sottomarino tedesco u29 eh, vediamo perché qua c'era che te lo davano in pdf non so eh... vabbè comunque se leggi lì eh... Magari rovini la sorpresa. Vediamo. Scarica come versione stampabile. Non riesco a trovare eh, versione stampabile. Io ce l'ho della Mondadori, racconti completi di Havar Philip Lovecraft. Ed infatti appartiene a tutti i racconti 1897-1922. Comunque, vabbè, e eh. non so come come trovare qua c'è cup de... ti sei ti lascio qua il link io non so se conviene scaricare la prossima volta ciao sai per cat tutto bene sai per cat niente sto facendo questo parlando un po del più e del meno sto temporeggiando perché in questi giorni non ho fatto dei video ho caricato due video che tre anzi che avevo già fatto anni prima per esempio quello col, che sto col mio cane cucinando che ha ricevuto 44 visualizzazioni e poi giocando col mio cane uccello rapace piccioni che in realtà non sono piccioni gli devo cambiare il titolo ma tortorelle non me lo traduceva in altri idiomi invece tortore sì, e, e qua sembra che c'è un un sito sai ah, grazie cat Sì, sì, sono carine. Ecco qua c'è il sito per scaricare, ma poi se ne troveranno tanti i racconti eh, di H.P. Lovecraft. Mi piacerebbe filmarmi leggendo. Siete in quattro, vi ringrazio. Vorrei però peccato che non si possano mandare video o commentari con con le foto cioè mandare dei commentari con foto o video ma io ho visto allora che così facevo facevo un video di sfuggita toccata e fuga ora vabbè che non monetizzo da, dal 18 il 20 febbraio 2018 ma di sicuro che questo video reclameranno i diritti di copyright perché ho fatto tararà tararà e non importa che lo faccia con la voce perché se coincide con qualcosa di una discografica puoi pure fare dei versi strani ma loro dicono beh ma un 20 per cento di quel contenuto sta nelle nostre canzoni e quindi, non so, YouTube si modernizza troppo, vuole assomigliare sempre di più alla versione per cellulari, e adesso ha stravolto. Tutto, eh, come dire, un qualche cosa alla quale già ci siamo abituati da sempre. Cambiamenti improvvisi, e eh, tutto ti chiederei, eh, caro amico sai Sypercat. Se potresti anche eh, io che non ho contatti in WhatsApp, in eh, Messenger, in eh, Hangout, in Telegram, se tu che magari frequenti eh, molti gruppi potresti diffondere soprattutto i miei video più visti, ma anche il mio canale, mi faresti un grossissimo favore. Soprattutto di questi te tempi di quarantena. Io, come dicevo prima, oggi sono uscito per andare in farmacia, mi sembrava mi sembrava di, di andare in vacanze, che sono più di vent'anni che non viaggio, e perché? Perché a parte il fatto di mettersi la mascherina che ti appanna tutto, questa è quella che si può lavare, no? Questo ti appanna tutto, ti appanna gli occhiali. Poi io col caldo che ha fatto oggi perlomeno ero accaldato non mi sono messo il protettore integrale degli occhi che ce l'ho come per spruzzare il veleno hai visto non per andare sott'acqua ma per già delle valvole che dovrebbero farti traspirare ma non ti traspira nulla e con questa qua che ti va si infila negli occhi io comprendo perché ci sono delle persone che si mettono il naso fuori perché gli si appannano gli occhiali tutti quelli che lasciano scoperto il naso hanno gli occhiali o il protettore la visiera per perché appanna tutto uso solo youtube e facebook ma ho pochi amici comunque ti ho sempre consigliato a tutti i miei amici purtroppo non tutti seguono il tuo genere di video grazie mille caro amico eh, dimmi che genere seguono così magari farò dei video anche per loro eh, mi piacerebbe fare dei video alla andrea di pre andrea di pre però ecco quello è un genere che, che, che è difficilmente imitabile bisogna proprio essere fatti per quel genere ma non è un eufemismo eh? per fare il genere che fa andrea di pre bisogna proprio andrea di pre, bisogna proprio essere non dico fatti ma strafatti dei strafattoni e io purtroppo no non lo sono magari faccio dei video strambotici però sì ma come molti hanno già detto andrea di pre ha iniziato eh, intervistando gente strana ma si è ritrovato essere uguale a quelli che intervistavano non so se si è creato un personaggio o oh è così perché lui dice che che pippa pippa eh, che prende droghe che si fa con alcol eh, io ho visto un video che ha preso sta a praga è rimasto a praga quindi eh, viaggia gratis nell'autobus si accolla un viaggio nell'autobus o nel tramvia starebbe a praga ma eh, è rimasto bloccato a Praga, ma chi è che lo mantiene a Praga? Soldi non gli devono mancare, sembra una persona sola, qualcuno ha detto, ma eh, soldi eh, per la bamba ce li ha. Sì, certo, bisogna essere strani per conoscere gente strana, no, ma lui all'inizio non era strano, però ha capito lavorando in un canale televisivo che. Siccome lui promozionava l'arte, non so se era critico d'arte o un semplice imbonitore. Ah, guarda, un po', non lo sapevo, fa becca un sacco di soldi così, però eh, lui è iniziato con un canale televisivo privato piccolino, e la gente pagava profumatamente perché la gente molti si credono artisti pittori. E presentavano i loro quadri e allora lui li ha conosciuto già molta gente strana poi dal canale televisivo lo hanno cacciato e ha eh, iniziato a fare carriera in youtube intervistando tutti quelli che volevano avere successo soprattutto del mondo artistico ma poi anche per esempio un giuseppe simone che voleva trovare lavoro anche matteo montesi insomma di gente strana così del tubo ne ha vista tanta infatti io mi ricordo che giuseppe simone gli diceva a una porno che voleva un chilo di vagina e poi eh, non so che gli ha detto parolacce che questa lo ha denunciato gli hanno chiuso il canale lo hanno mandato in prigione eh, con i domiciliari a giuseppe simone eh, Oh, ops ho detto una parolina però tanto non è contrassegnato per minori di età questo minori di 13 anni poi lui viaggiava per interviste per intervistare tutti sì sì anzi lui cercava proprio i più marginali i più quelli che ci avevano in testa il fatto che erano dei grandi scrittori o pittori o invece erano tutto il contrario perché e lui poi rimaneva eh, non so se le liti le organizzavano ma lui rimaneva composto educato non diceva mai una sola parolaccia passava il microfono per quello che giuseppe simone gli diceva e verso il 2010 2013 ho visto dei video tu che ne conosci tante, fammene conoscere in una pure a me, Ortus biologicus vegetarianus. Ciao, super san, ciao, super Ortus. Come stai? Oggi sono uscito. Io erano già tre o quattro settimane che non uscivo dalla quarantena, sono andato in farmacia. Con questo mi è sembrato di andare sulla luna altro che viaggiare in vacanze. Le strade deserte tu puoi arrivare da casal palocco ostia lido in 10 15 minuti eh, nei giorni normali ci si arrivava in un'ora di traffico adesso sembra che la stradale ti apre il passo contate canali strani e intervista. Ah. Contate canali strani e intervista lì per videoconferenza non so come si fa una videoconferenza tutto ok grazie amico mi raccomando non uscire di casa io sempre che faccio una live non mi porto un bicchiere d'acqua e mi strozzo Allora è inutile che sto a ripetere che sono uscito con questa mascherina che poi ho lavato. Ora ho capito perché si stappano il naso, perché ti si appannano gli occhiali. Ma uscire così paesaggi lunari, deserti in pieno giorno. Purtroppo non ho portato il mio cellulare, con quale mi filmo da fuori casa. perché avrei ripreso delle scene pazzesche delle scene pazzesche eh, eh, eh. e poi quanti di voi sanno quando farà un altro video il nostro mario circello e eh? quanti di voi lo sanno il nostro ortus biologico eh, mette un sacco di piantine è una persona realmente molto laboriosa sono contento di conoscerlo Ha gli stessi interessi di mia madre perché lei coltiva l'orto io io a volte l'aiuto ma lei da quando ero bambino che sempre ha piantato verdura albe, gli alberi da frutta adesso no ultimamente di meno molto di meno quando io ero bambino proprio regalava a tutti i vicini che poi i vicini sono degli sì e che non ti ridanno neanche uno stuzzicadente c'era un vicino di cui non faccio il nome che ci ha fatto una volta vedere ci aveva tante piante di aranci mandarini limoni ne ho tanti ci, ci ha detto che preferisco sotterrarli e ha preso una vanga faceva pezzi le arance le metteva sottoterra per fare concime Dopo che mia madre gli dava le mele, le pere, i cachi, eh, di tutto, e noi ci chiedevano frutta e verdura. Ma loro quello che gli avanzava lo mettevano sottoterra. Sì, sì, Mario, manca anche a me. Poi non glielo dite, ma nell'ultimo episodio live che ha fatto, che ha avuto dei problemi tecnologici come quelli che ho io, e gli mancavano due denti l'avevano operato alla bocca non credo di tumore ma insomma e non ha smesso di fumare deve smettere di fumare continua a fumare l'ho visto un po leggermente le, le, le, lievemente un po invecchiato e poi sciupato insomma dimagrito io sono preoccupato per lui perché non so o forse no, non vuole fare dei live streaming con youtube aveva fatto un video corto oppure evidentemente sta male sì. ecco mi manca il bar mario per il quale con questo nuovo cellulare lo seguivo e eh? ho Speso un sacco di batteria per seguirlo, e adesso gli ho dedicato un video a ah, bene. Lo vado a vedere appena posso, cara Samantha. Vado a vedere il video. Se potresti dedicare un altro video a me, mi è piaciuto molto quello che mi ha fatto l'altra volta. L'ho seguito per anni. Ho dei video salvati di dieci anni fa. Ah, che bello! Io invece ho un computer che non so se è di dieci anni fa, il mio, il mio computer, perché è un dual core duo con Windows 7, però non so se aveva un terabyte di disco rigido, adesso mi dice che ne ha 500 gigabyte, quindi significa che si è sciupato e si è sciupato dieci anni, ancora funziona, ancora funziona ancora ancora che poi uno dice chiedi un leasing un prestito se ti mancano i soldi per il nuovo cellulare eh, per il nuovo computer ma non è solo il problema del prestito di come pagarlo il problema è che con la quarantena ancora almeno dalle mie parti i negozi di elettrodomestici sono chiusi. Ah, vedrò di inventarmi qualcosa. Grazie Samantha. E soprattutto se tu hai molti contatti in eh, Facebook, Instagram, Twitter, eh, Messenger, eh, Hangout, eh, Whatsapp, eh, Telegram di diffondere i miei video secondo i gusti de, delle tue conoscenze che ho titoli per ogni argomento e ho molte cartelle di riproduzione se tu vai a vedere liste di riproduzione in modo da aiutarmi a far crescere il mio canale perché ho parlato di libri di animali eh, di piante che ne so ho parlato sotto le piante in questo modo di far conoscere il mio canale a quante più persone possibili soprattutto magari piccoli canali come mi suggeriva cybercat perché sarebbero interessati a delle collaborazioni magari io carico tutti i miei video in common creative attribution cioè cc cioè Riutilizzare i miei video o parti di esse senza nessun problema. Quindi dei piccoli canali che vogliono avere eh, più pubblico, basta che si ricordino che io io metto i video perché li possano utilizzare in Creative Commons. Eh, Non riesco a trovare poi postare un link di un tuo video così mi scrivo e, Quindi, come dire, perché mi sembra che è un canale in privato di Samantha. Quindi chiunque, cara Samantha, e caro Sipercat, Cyper, vogliono utilizzare brani dei miei video, di qualsiasi mio video, lo possono fare perché sono tutti caricati in common creative attribution, riutilizzo consentito, a meno che non mi reclamino i diritti d'autore di una musica che può essere presente nel video, ma è molto raro, ce ne sono solo 4-5. Così vediamo un po' di trovare il canale. fermi tutti fermi tutti che te lo do io il link vediamo un po qua bisogna cercare canale nel filtro perché eh, no eh, se con la stella c'è samantha fox c'è samantha non lo trovo veramente strano Non, non lo trovo, il canale non, non si trova eh, non si, samantha ce n'è un sacco e eh. poi samantha con la stella o l'asterisco non ho trovato che strano che sensazione unica ma ah, avrai occultato il canale cara samantha perché guarda, qua di Samante ce ne sono tu sei unica, ma di canali che si chiamano Samante o varianti di Samantha, eh, ortus biologico vegetariano. Sa caricato 35 giorni di digiuno terapeutico di Salvatore Palladino e eh, ma no, e la marosca eh, mamma mia dopo lo commenterò questo video c'è la l'immagine di un gatto nella miniatura ma no ma, ma dai ma mi stai seguendo eh, eh, Ortus biologico vegetarianus devi mangiare no guarda non ho trovato il canale la nostra samantha deve averlo messo lo deve aver occultato ciao ismael channel tv si vede male sì perché sto usando una telecamera logitech del 1999 ti ho messo un video vabbè ma io non, non riesco a vedere eh, non, vediamo forse no mettilo nel commento dal video cara samantha perché qua no, non mi appare si vede male, eh, ma tu sei del sud, dipende, dipende dai punti di vista, posso essere del sud come del nord, eh, sono di Roma, casal. Palocco. E eh, neanche io. Trovo più Samantha. Lei mi dice che mi ha messo un video, però lo mettesse anche qua eh, sarei grato perché ci sono migliaia di samante di, di samante. adesso un momento che io ho da fare intanto vi chattate voi a ah, di roma di dove sei di roma un momento che mi sembra suona il telefono vanno a rispondere intanto intanto mi stanno a guardare dentro momento che tardi Sì, arrivederci cari amici. Giusto quando eravate in tanti in 5, vi devo lasciare. Ciao ciao, grazie per aver partecipato. Ciao, dopo mi, mi dici nei commenti di dove sei. Adesso chiudo il video, ciao, passo e chiudo.